Oggi prepariamo le orecchiette, quindi vi mostro sia come realizzare le orecchiette e poi una ricettina di uh, pugliese. Cominciamo preparando le orecchiette. Questa è semola rimacinata. Io sto utilizzando una semola rimacinata dai grani antichi e quindi una senatura di cappelli. Naturalmente, voi potete utilizzare la semola. Uh, originaria oppure la semola rimacinata come sto facendo io. Alla semola andiamo ad aggiungere l'acqua bollente. Le quantità sono 100 g di semola rimacinata o semola, 50 g di acqua bollente e niente sale perché il sale andrà nell'acqua di cottura della pasta. Aggiungiamo l'acqua poca alla volta. Adesso lo trasferiamo sul piano da lavoro e lo andiamo a lavorare. O come si dice, dalle mie parti lo andiamo a stricare. A questo punto lo trasferiamo sul piano da lavoro. Andiamo a lavorare l'impasto. il nostro impasto è pronto, come vedete bello sodo e non appiccica ora formiamo una palla e lo andiamo a far riposare per mezz'ora al coperto potete metterlo in una bustina oppure coperto con la pellicola alimentare passata mezz'ora come vedete ho messo una ciotola per non far asciugare troppo il nostro impasto tolgo la ciotola e ricavo dei pezzi di impasto così. E ricaviamo dei filoncini. Questo è il nostro filoncino che abbiamo realizzato. Mettiamo così. Prendiamo un coltello, preferibilmente alla lama liscia e andiamo a tagliare dei pezzetti. Mettiamo il dito sul coltello e andiamo trascinare ed ecco l'orecchietta prendete un pezzo trascinate lo fate appoggiare sul dito e poi lo girate sul pollice Che ho preparato e farle, farle cuciniamo con la rucola e il carciofi cotta. Andiamo ad aggiungere nella padella un po' d'olio, l'aglio. Io sto utilizzando un aglio fresco e aspettiamo che inizi un po' a sfrigolare. Adesso andiamo ad aggiungere i pomodori tagliati. Questo è il suono che dobbiamo sentire quando aggiungiamo i pomodori. Ad aggiungere un po' di basilico spessettato sempre con le mani e aggiungiamo subito il sale. Andiamo a calare la pasta. Scoliamo la pasta. Adesso, nel frattempo, aggiungiamo la rucola al nostro sugo. Io non abolirò la rucola perché a me piace sentirla scrocchiarella quando la andiamo a mangiare. E quindi la aggiungo nel sugo. Adesso alziamo le nostre orecchiette e le facciamo andare nel sugo. Le andiamo a mantecare. facciamo insaporire per qualche minuto e la pasta è pronta adesso andiamo ad impiattare e adesso impiattiamo e andiamo a condire tutto con il cacio ricotta grattugiato al momento a scaglie grandi Così. Abbondante. Aggiungiamo un bel filo d'olio e piatto e pronto.